Buongiorno a tutte, eh, sono il dottor Persico e sono il responsabile del servizio di medicina e chirurgia fetale del Policlinico di Milano eh, che eh, opera all'interno del padiglione Mangiagalli eh, dove avete già prenotato un eh, test di screening prenatale importante che vi è chiamato test combinato e in questa chiacchierata cercherò in qualche modo di fornirvi il massimo delle informazioni riguardo a quello che vi appresterete a fare nel corso dei prossimi giorni e della prossima settimana. Innanzitutto diciamo che una cosa importante da sottolineare è proprio il concetto di screening. Screening vuol dire cercare in qualche modo all'interno della popolazione generale di identificare un gruppo di persone che sono maggiormente a rischio per lo sviluppo di determinate patologie e a quel gruppo di persone in qualche modo cercare di riservare degli approfondimenti eh, dal punto di vista diagnostico. Vi faccio un esempio che è quello che sicuramente a tutti voi è, è molto noto, che è quello del pap test a cui si sottopongono tutte le donne eh, da una certa età in poi eh, periodicamente e quello è un test di screening per evidenziare il gruppo di persone a rischio per lo sviluppo di alcune patologie, soprattutto dal punto di vista oncologico del collo dell'utero. Ora, anche nel caso del pub test, noi sappiamo che non abbiamo un risultato dal test che è un risultato di presenza o assenza di malattia, ma è un risultato appunto di maggiore probabilità che poi eh, appunto, mh, richiede degli approfondimenti dal punto di vista diagnostico e nel momento in cui si fanno questi approfondimenti per esempio una colposcopia allora eh, si, poi, si si avrà una risposta in termini di eh, presenza di malattia oppure assenza di malattia e quei casi vengono chiamati falsi positivi se portiamo questo alla gravidanza e all'ambito prenatale, eh, il ragionamento è molto simile. La differenza è che eh, tutte voi vi trovate in un periodo di gravidanza che è compreso tra le 11 e le 13 settimane di gestazione e in questo è un momento molto utile per eseguire uno screening. Quindi un esame che viene eh, offerto a tutte le donne in gravidanza per evidenziare il gruppo di gravidanze che è un po' più esposto, un pochino più ad alto rischio, per alcune malattie che riguardano il feto. Le malattie che riguardano il feto si, in linea di massima, possono dividere in due grossi gruppi. Ci sono delle anomalie che riguardano i cromosomi quindi anomalie genetiche e cromosomiche e poi ci sono delle anomalie che riguardano lo sviluppo degli organi che sono appunto le malformazioni fetali. In generale ricordiamoci sempre, perché questo è un messaggio importante, che la stragrande maggioranza delle gravidanze non è interessata in nessuna di queste due problematiche. Perché se noi prendiamo le anomalie cromosomiche e le malformazioni Insieme eh, queste vanno ad interessare una percentuale abbastanza bassa di tutte le gravidanze, intorno al 3 o 4%, quindi 1-2% di anomalie cromosomiche e 1-2% di malformazioni fetali. La diagnosi di anomalie di sviluppo degli organi che riguardino il cuore, riguardino il cervello o altre parti del corpo viene fatta in genere con un'ecografia. l'ecografia è un esame molto conosciuto, è un esame non dannoso, è un esame che però deve essere fatto con determinati criteri di dettaglio e di accuratezza e già nel primo trimestre di gravidanza una percentuale non indifferente che è almeno del 30-40% di alcune malformazioni molto gravi possono essere o diagnosticate o escluse come per fortuna avviene nella maggior parte dei casi. Le anomalie cromosomiche invece sono un discorso diverso, riguardano eh, l'assetto del nostro DNA in cui normalmente ogni persona ha un certo numero di cromosomi, una certa struttura di questi cromosomi, però sappiamo appunto che nell'1-2% dei casi ci possono essere degli errori. Tra questi eh, le più, la più frequente è sicuramente la Trisomia 21, anche conosciuta come Sindrome di Down. che concettualmente alla base della patologia presenta un assetto cromosomico invece, in cui invece di avere due copie del cromosoma 21 ce ne sono tre. Così succedere per altri cromosomi come il cromosoma 18 il cromosoma 13 e poi c'è tutto un altro gruppo di possibili eh, anomalie dei cromosomi in cui non c'è una copia in più o una copia in meno di un cromosoma però ci possono essere delle eh, alterazioni per esempio in una piccola zona di un cromosoma a volte una zona, una, una zona più grande a volte una zona microscopica di un cromosoma che può mancare oppure può essere in eccesso il concetto fondamentale è che le anomalie cromosomiche in generale possono associarsi o meno a poi dei problemi nel, nello sviluppo di una persona, soprattutto dal punto di vista eh, cognitivo, intellettuale, dal punto di vista eh, neurologico. Ed è per questo che eh, il nostro compito come medici di medicina prenatale è cercare in qualche modo di darvi più informazioni possibili sulla possibilità o meno che il feto possa essere affetto da una malattia cromosomica. La malattia cromosomica tra l'altro può presentarsi anche in assenza di malformazioni degli organi, altre volte invece le due cose possono coincidere. Il tutto, ricordatevi sempre, lo, lo, lo sottolineerò più volte, in una minoranza delle gravidanze. Come si diagnostica una malattia cromosomica? L'unico modo per avere una risposta di certezza per le anomalie dei cromosomi note è quella di sottoporsi ad un esame invasivo. Pensate ad una persona eh, già nata, eh, se abbiamo bisogno di controllare la mappa cromosomica classica, dobbiamo fare per esempio un prelievo di sangue o un prelievo di saliva. Nel caso di un feto ovviamente questo eh, non può essere fatto, ma bisogna in qualche modo cercare di fare un prelievo di un tessuto che sia il più corrispondente possibile al tessuto che riguarda poi il corpo del, del feto. E, eh, le due metodiche classiche, che insomma sono conosciute più o meno da tutti, sono la villocentesi e la miocentesi. Eh, dal punto di vista pratico. Eh, questi esami comportano l'inserimento di un ago molto sottile, parliamo di meno di un millimetro, attraverso l'addome materno per, appunto, andare a fare un prelievo o di un piccolo frustolino di tessuto placentare, e questa è la villocentesi, oppure all'interno della cavità amniotica prelevare una piccola quantità di liquido amniotico, e quindi l'amniocentesi. Dal punto di vista concettuale sono molto simili come procedure, e il tipo di risultati che forniscono sono assolutamente sovrapponibili. La differenza principale è che eh, la villocentesi non può essere eseguita prima delle 11 settimane di gravidanza, mentre l'amniocentesi non può essere eseguita prima delle 16 settimane di gravidanza, perché eseguirle troppo precocemente può, è stato dimostrato che può poi portare degli effetti dannosi sulla gravidanza e sullo sviluppo eh, del bambino. Eh, quindi la procedura diciamo diagnostica per eh, avere una risposta di certezza sulle malattie cromosomiche più conosciute è, a, è sottoporsi ad un esame invasivo villocentesi o amniocentesi. La domanda che potrebbe sorgere spontanea è allora perché non facciamo villocentesi o amniocentesi a tutte le donne in gravidanza visto che abbiamo un test che ci dà una risposta eh, più o meno certa. Eh, il motivo è che eh, Prima di tutto, insomma, è un sentire comune quello secondo il quale eh, le persone non amano molto essere sottoposte a procedure invasive, soprattutto in un periodo delicato come quello della gravidanza. Ma ancora più importante è il discorso che eh, la procedura, per quanto sia molto poco invasiva, però può essere poi in alcuni casi associata con degli degli esiti che non sono quelli sperati e, e purtroppo eh, il rischio più importante legato all'utilizzo di queste tecniche è eh, la, la perdita dell'intera gravidanza. Eh, come può avvenire questo? Questo può avvenire perché per quanto noi siamo eh, in qualche modo eh, in un contesto di alti volumi di procedure e di alti livelli di competenza, c'è una Piccola percentuale di gravidanze che risente del microtrauma eh, a cui viene sottoposta attraverso questo prelievo e successivamente, nei giorni successivi, si, può si possono verificare degli eventi come dei dolori o delle perdite di sangue o di liquido amniotico che poi purtroppo possono portare ad un esito, ehm, ad un esito negativo. È importante sapere quanto sono frequenti questi, in qualche modo, eventi dannosi legati alle procedure invasive. Una volta si pensava che fossero più o meno, succedessero nell'1% delle gravidanze, in realtà oggi sappiamo, da studi condotti negli ultimi anni, che il rischio di perdita della gravidanza legata ad una vilocente su una sia molto più basso, soprattutto se insomma, viene fatta da operatori esperti o in centri come il nostro, in cui c'è un numero molto elevato di procedure fatte settimanalmente. Ma in ogni caso parliamo di una possibilità che si aggira intorno allo 0,2% una possibilità che dopo un esame invasivo poi si possa eh, purtroppo avere un, un, un esito di questo tipo. Ed è per questo che quindi da sempre si cerca di non fare d'amblè una procedura invasiva a tutte le donne in gravidanza, ma di selezionare quelle che effettivamente sono un po' più a rischio per lo sviluppo di queste possibili malattie eh, fetali. Quindi torniamo al concetto di screening. Ricordiamoci il discorso del PAP test lo fanno tutte le donne per individuare quelle che poi devono fare degli approfondimenti. In ambito prenatale noi utilizziamo un test di screening che è quello che ad oggi è quello più consolidato ed è quello su cui esiste la maggiore documentazione anche dal punto di vista della letteratura scientifica che si chiama test combinato e che è fondamentalmente quello che vi appresterete a fare nell'arco dei prossimi giorni. Si chiama combinato perché eh, si compone di due parti. Una parte è un'ecografia, ed è un'ecografia fatta con un certo livello di dettaglio, eh, sia per, come dicevamo all'inizio, cercare di escludere eventuali grosse anomalie dal punto di vista dello sviluppo degli organi, sia per poi andare a guardare alcuni parametri, tra cui il più famoso è quello della traslucenza nucale. La traslucenza nucale non è nient'altro che una eh, piccola raccolta di liquido dietro il collo del feto ed è un valore che con l'ecografia si può misurare. Noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei feti, che poi non avrà nessun tipo di problema, e che arriveranno a fine della gravidanza con la nascita di un bambino che sta bene, ce l'hanno entro determinati limiti, mentre sappiamo ormai da tanti anni che se troviamo un valore di traslucenza nucale che si misura in millimetri e che per, giusto per farvi un esempio invece che essere di 2 mm diventa di 4, 5, 6, 10 mm, allora abbiamo una spia, una spia che rappresenta non una risposta di malattia ma rappresenta semplicemente un segnale di allarme che giustifica in qualche modo eh, l'esecuzione eh, di approfondimenti dal punto di vista diagnostico come per esempio la villocentesi o la miocentesi. Quindi il test combinato, ecografia e un'altra componente importante è un prelievo di sangue che è il prelievo che farete qualche giorno del, prima dell'ecografia in modo da avere i risultati già pronti quando verrete per l'esame ecografico e che va a guardare due ormoni prodotti dalla placenta che vengono rilasciati nel sangue materno e che possono essere quantificati. È un concetto simile dal punto di vista del principio, quello secondo cui questi due ormoni eh, che si chiamano beta-HCG e PAPA come sigla, eh, sono eh, in genere entro determinati limiti nella stragrande, delle, ma, eh, stragrande maggioranza delle gravidanze con esito normale mentre in una parte delle gravidanze con anomalie dei cromosomi poi vedremo anche con altre eventuali problematiche de, che riguardano eh, la gravidanza in generale questi ormoni possono essere alterati quindi per esempio possono essere tutti e due molto bassi oppure uno molto alto e uno più basso in sostanza, il concetto è che le informazioni dell'ecografia e l'informazione dell del prelievo di sangue vengono messi insieme e combinati all'interno di un programma, che, eh, è un programma che è stato validato dal punto di vista scientifico e che viene utilizzato eh, in gran parte del mondo eh, in, nei, nei centri che si occupano di eh, screening prenatale o di diagnosi prenatale questi due, questi, tutti questi parametri alla fine vanno a generare un risultato e quindi ci dicono qual è la vostra eh, tendenza ad essere più a rischio o meno a rischio per lo sviluppo delle anomalie cromosomiche più frequenti, ma in generale diciamo di anomalie che riguardano i cromosomi e i geni. La, eh, la, la, la combinazione di questi fattori ovviamente si traduce in un qualcosa che noi dobbiamo potervi comunicare. Questo qualcosa è un numero. E vi faccio un esempio eh, pratico che, insomma, in qualche modo chiarisce abbastanza bene le idee. Noi partiamo da una probabilità naturale che ogni donna ha in gravidanza di avere un feto con alcune anomalie dei cromosomi. Prendiamo come esempio la trisomia 21, cioè la sindrome di Down, semplicemente perché è la più frequente. Per esempio, a 35 anni di età, una donna ha una probabilità, in genere, intorno a 1 su 250 di eh, trovarsi di fronte ad una situazione di questo tipo. Quindi l'età è il punto di partenza, quindi il, il vostro rischio naturale. Se noi poi andiamo nello specifico della vostra gravidanza, andando con l'ecografia, a valutare tutta una serie di parametri e poi valutando i due ormoni del famoso B-Test, per intenderci, che sono quelli di cui vi ho appena parlato e va tutto bene, questo rischio poi può diventare uno su 1000, 2000, 3000. Questo vuol dire una riduzione importante della probabilità e quindi un risultato rassicurante dal punto di vista della salute del feto. Viceversa, se ci sono dei parametri alterati, che siano la traslucenza nucale che è sopra un certo valore o che siano questi due ormoni alterati in varie, in varie combinazioni, allora ovviamente il rischio può diventare più alto, che vuol dire 1 su 100, 1 su 50, 1 su 20, per dire qualche esempio. Allora, qual è il concetto? Il concetto è che nel momento in cui un risultato finale è un risultato di cosiddetto alto rischio, non è anche lì una diagnosi o una risposta di un problema certo. È un'indicazione che quando poi parlate con il medico dei risultati eh, vi, insomma, vi si spiega che in un caso di questo tipo, se il vostro desiderio è quello di avere il massimo dell'informazione, eh, può valere la pena fare un esame invasivo, quindi una villocentesi oppure un'amniocentesi, perché a quel punto hai un'indicazione che tutto sommato giustifica anche eventualmente il rischio che è legato ad una procedura invasiva. Se invece il risultato è un risultato di basso rischio, quindi uno su 2.000, 3.000, 5.000, quello che sia, evidentemente il sottoporsi ad un esame invasivo diventa più rischioso in termini di possibile perdita della gravidanza rispetto alla probabilità di trovare un problema e quindi una malattia dal punto di vista fetale. Ovviamente poi la vostra domanda sarà sicuramente quella di capire qual è l'accuratezza di questo test, cioè nel caso in cui uno si sottopone a questo test quanti effettivamente casi con un problema vengono identificati e quanti invece possono sfuggire. Ora, sul test combinato ormai sono 30 anni di esperienza dal punto di vista clinico e dal punto di vista scientifico e quindi sappiamo che se prendiamo la popolazione generale di possibili feti con delle anomalie dei cromosomi, soprattutto il la nostro riferimento, ripeto perché è la più frequente, è la trisomia 21, il test combinato riesce a identificare il 90% dei feti affetti da trisomia 21. Questo vuol dire che eh, ovviamente ne rimane un 10% in cui, nonostante un risultato eh, di rassicurazione, eh, l'eventualità di una malattia di quel tipo può eh, non essere identificata. C'è però da dire che eh, in generale la maggior parte di questo 10% che può sfuggire non si colloca, colloca all'interno di una fascia di rischio che è una fascia cosiddetta intermedia, è come se fosse una fascia grigia di risultato, che non è per esempio di 1 su 1000, 2000, 3000, ma può essere di 1 su 400, 500, 600, che anche in genere dall'esperienza che abbiamo parlando con voi è un qualcosa che su non suona proprio molto molto rassicurante. Eh, in questi casi, ovviamente, possono essere presi in esame ulteriori eh, approfondimenti al di là della bilocentesi e della miocentesi e qui entriamo nel discorso anche qui di un test di cui avrete sicuramente sentito parlare, che è il test del DNA fetale e eh, il test del DNA fetale può essere effettivamente molto utile in quei casi di rischio intermedio, cioè in quei casi in cui eh, non abbiamo un rischio molto basso e rimane comunque un certo grado di preoccupazione eh, dal punto di vista della ehm, possibilità di anomalie dei cromosomi e in questo caso parliamo in maniera molto specifica soprattutto della Trisomia 21 perché il test del fetale che è un prelievo di sangue molto semplice è, è, un, è un, prelievo, un campione che poi viene messo in apparecchiature molto sofisticate che vanno a contare o a valutare dei frammenti di DNA che arrivano dalla placenta e che quindi appartengono al feto, eh, è un test che sulla Trisomia 21 ad oggi ha dimostrato di avere un'accuratezza molto molto alta che eh, si avvicina anche se non arriva al 100%, però siamo nell'ordine del 99, 99, qualcosa per cento. Per cui diciamo che in questo modo facendo il test combinato e avendo poi un risultato che viene discusso nell'ambulatorio ovviamente con il medico a cui potrete chiedere tutti i vostri dubbi e le vostre, le vostre domande su come procedere successivamente a seconda del risultato si possono scegliere tre strade quindi il non fare nulla se il rischio è molto basso il sottoporsi ad un esame invasivo se invece viene fuori un'indicazione di rischio, oppure prendere in considerazione il test del DNA fetale in una fascia di rischio che non è alta ma non è nemmeno bassissima e in cui poi a quel punto per avere una rassicurazione maggiore si può ricorrere anche al test del DNA fetale. Qualcuno potrebbe chiedere ma perché a questo punto, visto che il DNA fetale ha un'accuratezza del 99% non eseguiamo semplicemente quello. Beh, qui entriamo un po' nel vivo della, del discorso nel dire che il test combinato non dà solo informazioni sulle malattie dei cromosomi, eh, quindi non dà solo informazioni per esempio sulla Trisomia 21, ma eh, come dicevamo prima è molto importante per innanzitutto stabilire con accuratezza le settimane di gestazione che in qualche modo alcune di voi hanno già eh, stabilito eh, calcolando dal primo giorno nell'ultima mestruazione oppure facendo un'ecografia nelle prime settimane di gravidanza, però sappiamo che il modo più efficace è quello di Misurare la lunghezza del feto nel contesto di questa ecografia che viene fatta intorno alla dodicesima settimana. E poi facendo un'ecografia con un certo livello di dettaglio si possono identificare oppure escludere delle, dei problemi dello sviluppo, appunto degli organi che eh, nessun test del DNA fetale, nemmeno la Vilocente o la Miocente, si possono in qualche modo valutare perché vanno a, a fare una valutazione del nostro assetto cromosomico e non vanno a guardare come siamo in qualche modo conformati. In più c'è un altro aspetto fondamentale che è un aspetto eh, che è uscito fuori negli ultimi anni dopo degli studi molto importanti che hanno ehm, insomma, segnato una svolta fondamentale nel nella gestione della gravidanza e che non riguarda le anomalie cromosomiche, non riguarda le eh, malattie eh, malformative, ma riguarda problemi in generale della gravidanza e nello specifico eh, una malattia della gravidanza che si chiama preeclampsia o anche conosciuta come gestosi. In termini molto semplici e brevi stiamo parlando di situazioni in cui in una donna in gravidanza, generalmente dopo il secondo trimestre, quindi dopo le 20-22 settimane, con una pressione arteriosa che fino a pochi giorni prima è stata perfetta, anzi bassa come spesso ce l'hanno le donne, eh, soprattutto in gravidanza, comincia ad alzarsi la pressione, comincia a svilupparsi un'ipertensione in gravidanza che associata con un'alterazione di alcuni parametri che riguardano l'esame delle urine o parametri del sangue, configurano poi la diagnosi di gestosi o preclampsia. Il problema fondamentale della preclampsia è che è una patologia su cui noi possiamo intervenire quando si manifesta fino a un certo punto, nel senso che quando la pressione comincia ad alzarsi abbiamo a disposizione i farmaci per tenerla bassa, abbiamo a disposizione una serie di per controllare la situazione, però sappiamo che poi alla fine l'unica terapia efficace per la gestosi è l'espletamento del parto, quindi far nascere il bambino perché? perché una serie di meccanismi abbastanza complessi legati alla presenza della placenta, poi una volta tolta la placenta rientrano e quindi le donne con gestosi dopo il parto cominciano piano piano a tornare a valori di pressione normale. Il problema è che quando avviene e si manifestano dei sintomi, appunto, tra virgolette già troppo tardi, possiamo temporeggiare per un certo periodo di tempo, e, però poi alla fine eh, dobbiamo in qualche modo far nascere questo bambino. E se siamo costretti a far nascere un bambino in epoca molto prematura, e quindi parliamo di un'epoca che va tra le 24 e le 28 settimane, eh, ci possono essere dei problemi perché la prematurità ovviamente porta alla nascita del bambino più fragile che è esposto a eh, delle possibili problematiche eh, legate al fatto di essere piccolo e di avere un basso peso alla nascita. Per questo da molti anni si è cercato di capire se si può in qualche modo cercare già dall'inizio della gravidanza di identificare il, anche qui le donne maggiormente esposte allo sviluppo di una gestosi molto più avanti e quindi torniamo al concetto di screening. Nel contesto del test combinato, quindi la traslucenza nucale e il B-test, valutando sia i parametri del sangue, sia valutando la vostra storia clinica, e sia aggiungendo una misurazione del flusso di sangue che arriva alla placenta, noi siamo nello stesso contesto, nello stesso appuntamento, anche in grado di definire se voi siete più o meno esposte allo sviluppo di gestosi. E questo è molto importante, perché non solo si identifica un gruppo di gravidanze che va seguita in un certo modo, ma in quelle gravidanze è stato dimostrato da qualche anno che la somministrazione della banale aspirina ad un certo dosaggio che è di 150 mg riesce a prevenire più del 60% dei casi che poi avranno una gestosi. Quindi è un impatto enorme perché quelle situazioni in cui noi siamo costretti a far nascere un bambino molto presto, quindi in un'epoca molto prematura con questo semplice meccanismo riusciamo semplicemente ad evitarlo e quindi a fare in modo che quella gravidanza possa andare molto più avanti ed esitare in una nascita a termine quindi a fine gravidanza. Quindi diciamo che eh, riassumendo il concetto è che il test combinato è ormai un aspetto fondamentale dell'assistenza in gravidanza. Un aspetto da chiarire molto importante è che non il test combinato non è l'alternativa alla villocentesi, danno delle informazioni diverse, quindi alcune di voi, eh, per esempio, potrebbero decidere di sottoporsi comunque ad un esame invasivo, una villocentesi, una amniocentesi per vostra scelta. In alcuni casi, data la situazione attualmente del sistema sanitario nazionale italiano, sopra i 35 anni questa prestazione è in qualche modo eh, offerta a, a, alle donne in gravidanza in maniera gratuita, invece ovviamente sotto, al di sotto dei 35 anni no. Eh, Questa è una fase di transizione perché il concetto secondo cui sopra i 35 anni bisogna fare un esame invasivo è un concetto che è stato ampiamente superato, per cui oggi se voi vi trovate in altri paesi dove i protocolli sono già cambiati nessuno vi consiglierà mai al scoccare del fatidico 35 anno di età di fare un esame invasivo. In Italia siamo ancora in una fase di passaggio, ripeto, però eh, a prescindere dall'età che ormai abbiamo scoperto è il fattore più debole nel decidere qual è il vostro rischio per problemi eh, fetali, eh, ognuno è libero di fare la sua scelta. L'importante è non confondere la villocentesi o la miocentesi come sostituto del test combinato, perché il test combinato dà informazioni in più, dà informazioni in più sulla datazione della gravidanza, dà informazioni in più sullo sviluppo anatomico. Pensate, voi sapete che intorno al quinto mese, intorno alle 20 settimane, si fa la classica ecografia morfologica. L'ecografia morfologica ha lo scopo di escludere o diagnosticare malformazioni degli organi, che sia un ventricolo solo nel cuore invece che due, o che siano altri organi interessati, quello è lo scopo dell'ecografia morfologica. Ormai, con il test combinato a 12 settimane, almeno un terzo di queste possibili, ripeto, rare, se le prendiamo sul totale delle gravidanze, anomalie, possono essere già diagnosticate. Questa è un'informazione importante perché eh, ci sono alcune anomalie fetali che non sono necessariamente associate poi con dei problemi molto gravi, però identificarle in, in epoca precoce ci dà tutto il tempo per fare gli approfondimenti diagnostici necessari e quindi eventualmente, certo, nel caso in cui si trova una malformazione si fa la vilocentesi e non si fa la vilocentesi, quella standard con la mappa cromosomica classica, si fanno degli esami genetici molto più approfonditi, si inquadra un pochino la situazione e per esempio ci sono anche alcune malformazioni fetali, per esempio l'ernia diaframmatica, ve ne dico una giusto per, per esempio, eh, addirittura in gravidanza possono eh, giovare di un intervento prima della nascita per migliorare la situazione, molto più avanti ovviamente, non nel primo trimestre, però questo è solo per darvi l'idea di quanto sia importante cominciare a valutare queste situazioni nel contesto del test combinato. Poi eh, nel momento in cui il test combinato dà un risultato di basso rischio e una persona vuole comunque sottoporsi ad un esame invasivo, è ovviamente libera di farlo, eh, va a mettere una, una, un tassello su alcune malattie dei cromosomi su cui si può avere la certezza, ma è un qualcosa che se i test di screening, il test combinato e eventualmente il DNA fetale danno un risultato di basso rischio, è una cosa più che altro di conferma e quindi una conferma però al prezzo di un piccolo rischio legato all'invasività della procedura. Per concludere spero che insomma le informazioni che abbiamo fornito in questo video siano esaustive, vi ricordo che in ogni caso nell'ambulatorio quando verrete a fare l'ecografia si potranno riapprofondire, riprendere in mano alcune questioni e cercare di chiarire appunto e rispondere a, alle vostre domande. Il ehm, percorso, come già sapete, vi è stato detto, prevede già prima un prelievo di sangue e poi avrete l'appuntamento per l'ecografia la settimana successiva, a me non rimane altro che farvi il mio in bocca al lupo e insomma augurarvi un eh, sereno periodo di gravidanza.